I servizi pubblici secondo me nascono dall'esigenza che uno Stato garantisca eh, una possibilità per tutti ad accedere a dei diritti, e a delle salvaguardie personali e anche collettive. Eh, nella storia della, della nostra civiltà eh, un tempo ognuno pensava a sé in maniera del tutto provvisoria, poi piano piano lo Stato si è... Eh, arrogato il diritto giusto di pensare anche alla collettività. Lo Stato è un organismo appunto, sociale che riguarda tutti e quindi la, le, i servizi pubblici devono essere destinati a tutti sulla base delle possibilità di ognuno. I eh, bisogni dei cittadini nascono dalle esigenze primarie, quindi sostanzialmente eh, i cittadini chiedono una sanità che funzioni, una scuola che funzioni dei servizi pubblici in generale che funzionano. Allora, Le necessità dei cittadini sono ad esempio la prima cosa, avere una casa, avere un lavoro, sono le cose essenziali e poi avere eh, le, le strutture pubbliche che funzionano, le scuole, eh, gli asili per le mamme che lavorano, è una necessità, eh, gli asili nido e avere sempre la sanità funzionante.